Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta girella cacao e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, cacao amaro, zucchero, uova, olio, vanillina, lievito per dolci, sale, yogurt alla vaniglia e liquore grammagnier che è facoltativo. Per la farcia, zucchero, ricotta il liquore grammari che è sempre facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la farcia Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo la ricotta, deve essere ben sgocciolata, in gran maniera e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Trasferiamo in una ciotola, copriamola con pellicola trasparente e posizioniamola in frigo. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, aggiungiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. andiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo le uova l'olio lo yogurt e il sale azioniamo il bimbi per 50 secondi, a velocità 5. Aggiungiamo la farina, la fegola, cacao, il lievito per dolci, la vanillina e il liquore gran manier, ricordiamo essere facoltativo. Azioniamo il bimbi per un minuto. A velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in una tortiera con apertura a cerniera del diametro di 24 cm, rivestita nel fondo con carta da forno e imburrata nei laterali o punta con lo staccante per teglie. Abbiamo ripreso la crema di ricotta dal frigo, l'abbiamo trasferita in una sacca a poche. Adesso andremo a decorare la, la torta formando un vortice. Partiamo dal centro.